Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Mix Remix. Cosa sto facendo? Sto togliendo la pellicina che ricopre il diaframma. Poi vi spiego bene cos'è questo muscolo. Comunque l'ho staccata un pochino con il coltello, un coltello bene affilato. Adesso appoggiando la mano qui e tirando si staccherà tutta. Se provate a tirarla, mettete il coltello qui... Lo premete bene e tirate indietro così non si strappa la fibra. Eh? Perché, come vi ho detto, è molto tenera questa carne. Ve l'ho detto, eh? Sì, sì, ve l'ho detto, ve l'ho detto. È tenerissima. Ecco fatto, non è un'operazione difficile. Adesso vado a togliere anche quella dall'altra parte. Stesso tipo di operazione. Mm? Benissimo. Ecco fatto. Come si prepara il diaframma? Uh, allora, uh, si può fare alla brace. Ottimo, alla brace anche alla piastra si può cucinare oppure eh, si possono usare eh, per tritato per fare il raguola bolognese anzi è proprio la carne che dovrebbe essere usata per fare il raguola bolognese eh, solo che sulle ricette poi magari non, non la leggete questa cosa perché è una carne molto tenera molto irrorata da, di sangue è una carne che ha molto ferro eh, e anche ha vitamina b12 si presenta anche bene per quello. Eh. Comunque se volete la potete fare a pezzi oppure mettere intera sulla griglia. Eh, prima magari mettete dell'olio, cospargetela di sale grosso, la passate sulla griglia o sulla piastra 3 minuti per parte. Eh, deve essere un pochino al sangue, non deve, non deve essere cotta, cotta insomma. È una carne che resterà tenera. Poi prima di servirla basterà fare eh, dei tagli così trasversali vedete com'è la fibra della carne ecco dei tagli trasversali alla carne in modo da tagliare la fibra e poi dopo buon appetito comunque quando, quando sarà pronta ho detto poi che la mi faccio. piace molto questa parte e per cui cosa ho fatto ne ho trovati 4 e 4 ho presi adesso li ho preparati devo preparare l'ultimo e poi ho finito fatto la pelle si è staccata tutta vedete è restato solo il diaframma, mi raccomando non togliete il grasso, eh. cioè se non vi piace il grasso non prendetela proprio perché è impossibile tra l'altro toglierla. C'è una parte del diaframma che è un po' più stretta e anche un pochino più bassa alle volte, eh, la potete anche usare per gli involtini come dicevo, semplicemente eh, assottigliandola, tagliandola praticamente a metà, eh. Un bel coltello affilato ce la fate. Ecco qua il diaframma. L'ho preparato per la... metterlo sulla griglia. Ho messo del sale grosso. avete immaginato al momento, un filo d'olio. È sufficiente quello? Ah, via. Ecco qua che bello il diaframma cotto e impiattato. Ecco qua il diaframma nel piatto, è pronto, buonissimo. Buon appetito a tutti. Mettete un like sul canale. Grazie e ciao.